Castello di Landriano Dopo 15 minuti di cammino Nei campi, al buio In compagnia delle Lontre Scorgo finalmente un sentiero Il castello fu costruito intorno all'anno 1000 Una storia Che si è tramandata fino ai giorni nostri Racconta che qui, nel Cinquecento, abitava una donna. Una donna di nome Jeanette, forse. E che questa poi fu perseguitata e accusata di stregoneria, bruciata viva nella piazzetta adiacente al castello. Si narra che il suo spirito tuttora vaghi per le mura di questo castello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 Non so se tutto questo sia vero, lo scopriremo insieme, ma una cosa la devo dire. Entrando, la sensazione non era bellissima. Mi sono subito sentita tesa, nervosa, come se qualcosa interagiva con me. Guardatelo dall'inizio e seguite la vicenda. Ci saranno cose interessanti. Iniziano a cadere stranezze da subito. Tra un po' mi vedrete, mentre preparo la postazione, in una delle stanze, quella col camino. Dopo che appoggerò il K2 sulla mensola, mi vedrete fare dei movimenti strani. Volevo semplicemente verificare che non fossi stata io, con i miei movimenti, a farmi scorgere un'ombra bianca alle mie spalle. La telecamera purtroppo non vi confermerà ciò che vi sto dicendo e di ciò che io sono sicura di aver visto al 100% Altra anomalia nella scena successiva Sono girata mentre cerco di tirar fuori il ghost box dallo zaino Totalmente ignara di ciò che sta avvenendo alle mie spalle Ho lasciato ai piedi della telecamera una torcia puntata verso la porta d'entrata della stanza vedrete dei bagliori. qualcosa stava interagendo con la torcia ne stava risucchiando l'energia stava già incominciando a prendere energia per potersi manifestare io sono convinta di sì e capirete perché Adesso mi trovo qua in una delle stanze meno pericolanti eh, dove c'è questo camino. Eh, il K2 brilla da impazzire e mi fermerò qui per ora e cercherò di fare qualche domanda. E scoprire se principalmente esiste una Janette se questa donna fu uh, perseguitata e se fu accusata di stregoneria e soprattutto se fu bruciata poi nella piazzetta adiacente al, al castello il mm. K2 da quando sono entrata ha incominciato a brillare ora avverto una sensazione di aria gelida sulle gambe c'è qualcuno presente qui in questa stanza? se si sì, può far illuminare il K2? e questa scatoletta nera? se ci passi vicino come fatto prima fai illuminare tutte le lucine c'è stata una donna qui, nel Cinquecento, che abitava il castello Se sì, puoi fare illuminare le lucine del K2, per favore? Si è illuminato il K2. Quindi tu sei Janet, la signora che abitava questo castello. Giannette, c'est tout. Già No, cazzo. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. E ho dovuto cambiare la batteria della videocamera perché si è scaricata subito. Chi è presente con me in questo momento? Mi può dire il suo nome per favore? Prima, mentre la telecamera era spenta, ho sentito una voce da uomo. Con me. Con me. sono venuta qui per capire se la storia di Janette è vera eh, si è spenta la torcia Ragazzi vi spiego, avevo un torcione eh, illuminato, cioè era acceso e puntava verso la porta per tenere comunque controllata la, la, la porta d'entrata e si è spenta. Non funziona più. Stai prendendo energia da questi strumenti? Chi è che è presente adesso, in questo momento? Vorrebbe parlare con me, per favore? Però chiedo una cortesia. Prendete energia solo e soltanto dagli strumenti. Eila. Puoi ripetere il tuo nome per favore? Sei un uomo o sei una donna? Per ultimo, chi è che parla? che sta parlando C'è Janet? È presente Janet in questo momento? Io mi sento gelare dietro. le vendite in diretta Jeanette se sei presente puoi farti vedere per favore però senza toccarmi per favore Ragazzi ho dei brividi allucinanti Il K2 comunque non dà più segnali eh